Overlab. Ciao, sono Davide Garanti di Server Lab. Quanto è bello Dropbox, che grande invenzione, che è che non piace? Multipiattaforma, va su tutti i sistemi, uno spettacolo, uno spettacolo. Se non fosse che i dati, prima passano, vanno in America, poi tornano giù nel PC a fianco, a due metri, facendo un traffico terrificante. Le aziende italiane hanno poca banda, non è che abbiamo tutti un gigabit come a Manhattan, abbiamo 2 megabit, 4 megabit, mm grosso problema. In più, ma perché i dati devono andare in America per andare a finire nel PC a fianco? Non sarebbe più semplice che rimanessero nel server aziendale? Questa cosa esiste. Noi l'abbiamo chiamata Safety Cloud Box. Si tratta di un sistema che funziona come Dropbox, ma lascia i dati sorgenti là dove già si trovano, il server aziendale. Quindi cala il traffico perché non devo caricare per poi scaricare. E poi la sicurezza è la mia Active Directory i miei utenti aziendali, il mio face server dentro l'azienda. Registratevi su server LabT, vi racconteremo storie come Safety Cloud Box e altre belle cose.